Ave legionari, attentato ad Annibale. Nel bel mezzo della Seconda Guerra Punica c'è stato un momento in cui qualcuno stava per uccidere Annibale, a coltellate, in un momento fondamentale della Seconda Guerra Punica, nel bel mezzo della Seconda Guerra Punica. Quindi in questo video vi raccontiamo una curiosità assolutamente quasi sconosciuta ma uno dei grandi se fosse accaduto della storia come sarebbe cambiata e adesso ve lo spieghiamo Ecco, questa che state vedendo è la cartina dell'Impero Romano alla sua massima espansione, che è motivo di orgoglio per tutti quelli che amano Roma, ovviamente, e noi ne abbiamo una riproduzione su tela, con o senza la cornice, che sul sito expoitaliart.it potete andare, guardare, comprare in pochi giorni arriva a casa vostra. Questo è il pezzo più comprato da tutti gli appassionati di storia romana. È il pezzo più gradito, in assoluto quello di maggiore successo. Quindi se anche voi volete la cartina dell'Impero Romano alla massima espansione, fatta da artigiani a mano, potete averla visitando Expo Italy Art. All'interno di questa cartina vediamo che l'Italia è dominata ovviamente dai Romani, ma Annibale mise gravemente in crisi il dominio romano in Italia perché tutto il suo progetto si basava su questo cioè proporsi come un liberatore dal gioco romano e fare in modo che le varie città e i vari municipi romani eh, defezionassero da Roma e passassero dalla parte dei cartaginesi. Con questo progetto lui discende in Italia superando le Alpi, vincendo le battaglie del Ticino, della Trebbia, del lago Trasimeno, fino a che nella battaglia di Canne Annibale dà ai Romani probabilmente universalmente la peggiore sconfitta di tutta la storia di Roma. E allora qui ci avviciniamo a questo attentato che quasi nessuno conosce. Dopo la battaglia di Canne, Annibale ha vinto, però lui sceglie di non assediare direttamente Roma, perché Roma aveva altre due legioni che la difendevano, aveva ancora l'accesso al mare, poteva avere notevoli rinforzi, quindi Annibale valutò che un assedio a Roma non era fattibile. Preferì continuare a convincere le città del sud Italia a passare dalla sua parte. Dall'altra parte... Roma si rifiuta categoricamente di trattare, eh, non considera neanche lontanamente né l'idea di arrendersi né l'idea di venire a patti con Annibale e rivaluta la strategia di Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore, cioè quella di seguire Annibale e di bloccarlo, di circoscriverlo, senza però concedergli battaglie campali perché i romani si rendono conto che non sono in grado di batterlo durante una battaglia. Quindi, questa decisione di Annibale e questa decisione dei Romani sposta lo scontro prevalentemente nel sud Italia, dove c'è veramente una partita a scacchi, cioè c'è veramente un confronto città per città, una lotta per accaparrarsi ogni eh, centro abitato di una determinata rilevanza e c'è questo combattimento che si eh, sviluppa nel sud Italia e prosegue per anni tra alterne fortune, a volte Annibale vince, a volte vincono i Romani. Quindi questa è la situazione nel bel mezzo della Seconda Guerra Punica. Una città assolutamente importante fondamentale era la città di Capua, perché Capua era la seconda città più grande dopo Roma, quindi era una sorta di seconda capitale. Dominava un territorio assolutamente strategico per il dominio dell'Italia, soprattutto quella centro-meridionale, quindi Annibale aveva molta gola di riuscire a conquistare Capua e di avere dalla sua un centro così importante. Allora Annibale con il suo esercito si avvicina a Capua con l'intenzione di farla passare dalla sua parte. In quel momento Capua è presieduta da un consiglio cittadino e il capo di questo consiglio cittadino si chiamava Pacuvio Calavio. La situazione era particolare perché alcuni, soprattutto gli aristocratici che collaborando con i romani si stavano arricchendo, erano dalla parte di rimanere fedeli a Roma. Gli altri, diciamo una buona parte della popolazione, voleva invece o era possibilista sull'idea di passare dalla parte dei cartaginesi, quindi le opinioni erano abbastanza divise. Il consiglio cittadino però era odiato da tutti quanti i cittadini, era odiato e i cittadini volevano letteralmente fare a pezzi i magistrati che appartenevano al Consiglio cittadino. Allora Pacuvio Calavio prende in mano la situazione e dice ai suoi colleghi, io vi rinchiudo in questa stanza, quindi vi rinchiudo nel palazzo principale no, del municipio di Capua, fidatevi di me, saprò risolvere la situazione e salvare la vita di tutti. Allora li chiude nella stanza, questi hanno terrore, si fidano di Pacuvio che è la loro ultima speranza per non essere linciati dalla folla e Pacuvio Calavio si presenta di fronte ai cittadini dicendo Io so che il consiglio cittadino vi ha deluso, quindi ora uno a uno i vari componenti verranno destituiti e a furor di popolo nomineremo dei sostituti, dei successori. Il popolo acclama e quindi cominciano le varie operazioni per nominare i nuovi consiglieri municipali, i nuovi magistrati. Però alla fine, alla prova dei fatti, siccome non riescono a trovare dei sostituti tanto facilmente e Pacuvio Calavio è molto bravo a mediare tra i cittadini, quindi è un capopopolo molto dotato, mano a mano la situazione si calma, si raffredda e Calavio convince i cittadini a riconfermare il vecchio consiglio comunale e quindi il consiglio comunale viene approvato dai cittadini e può essere liberato è diventato nuovamente legittimo e la situazione ha trovato una nuova stabilità grazie alla mediazione di Pacuvio Calavio ora che Calavio ha in mano la situazione il consiglio comunale è stato accettato dai cittadini e tutto è tornato abbastanza tranquillo arriva il momento di scegliere se stare con i romani o stare coi cartaginesi Calavio manda un messaggio ai romani e in particolare al console Barrone quello che a Canne aveva perso ma che Roma aveva accolto come un eroe perché aveva resistito fino all'ultimo e non aveva abbandonato lo Stato. Varrone è stato appena sconfitto, è ancora traumatizzato, quindi dà una risposta abbastanza sommaria. Dice: Dovete difendere, dovete tenere la città, difendervi dai cartaginesi per onore a Roma, per mantenere buoni rapporti con Roma, quindi vi chiediamo una prova di fedeltà. Però questa risposta sia al Consiglio Comunale che ai cittadini non convince molto, cioè noi dobbiamo difenderci da Annibale che è un genio che vi ha appena distrutto giusto per fare un favore ai romani, non è una risposta molto convincente, allora fanno una proposta, mandano un messaggio al Senato e dicono se voi ci concedete tutti quanti la cittadinanza romana optimo iure, cioè a diritto pieno, allora noi ci difenderemo dai cartaginesi perché ne abbiamo un vantaggio importante. Ma il Senato si rifiuta. Si rifiuta perché non voleva cadere nel giochetto di svendere la cittadinanza per avere le città dalla propria parte, se no la cittadinanza avrebbe perso di valore. Allora, dopo essere stati delusi due volte, Capua e soprattutto Pacuvio decide di passare dalla parte dei cartaginesi. Quindi Annibale si sta avvicinando e Pacuvio comincia a mandare dei messaggeri che contattano le avanguardie di Annibale e gli fanno capire che Capo è disposta a intessere delle trattative con lui. Quindi Annibale si sta avvicinando e a un certo punto Annibale eh, trova un accordo, entra in città, tutti festeggiano Annibale come un liberatore, un nuovo leader, il grande generale venuto da lontano e quindi Annibale ha segnato un punto importantissimo. Vengono poi fatti però comunque degli accordi precisi, gli accordi dicono Capua rimane ai Capuani, eh, nessun cartaginese ha autorità sui Capuani, i Capuani sono completamente autonomi e padroni del municipio e padroni della città, c'è un rapporto di collaborazione, quindi i cartaginesi possono passare liberamente perché siamo veramente in un, in un rapporto amichevole in cui ognuno rispetta il ruolo dell'altro. Questo patto viene eh, firmato da entrambe le parti e quindi si organizzano dei grandi banchetti e dei grandi festeggiamenti in onore di Annibale e dei suoi soldati perché l'accordo è stato firmato. Capua in questo modo sarebbe diventata, nelle previsioni dei capuani, dopo la sconfitta di Roma, la nuova capitale d'Italia, anche perché Annibale poi sarebbe tornato in patria, quindi la nuova capitale italica sarebbe stata capua. Qui avviene una cosa che pochissimi sanno. Nel bel mezzo di questi banchetti, Pacuvio Calavio stava trionfando, no? aveva organizzato tutto. Ma Pacuvio Calavio aveva un figlio, che si chiamava Calavio pure lui. Il figlio di Pacuvio Calavio, che si chiamava Calavio anche lui, è filo romano, è fortemente filo romano. E allora, all'insaputa di tutti, concepisce un piano la volontà di uccidere Annibale. Siccome lui è il figlio di Pacuvio Calavio, non ci saranno problemi ad avvicinarsi ad Annibale. Sarà facilissimo per lui sedersi vicino ad Annibale e averlo a portata di mano. E allora prepara un coltello, un pugnale per ucciderlo, per ammazzare Annibale, dare di nuovo Capua eh, in mano ai Romani e quindi portare avanti la sua linea filo-romana. Questo il figlio sta cogitando ed è un pensiero che lui medita per notti, non dorme, insonne, sta pensando a questo attentato da fare ad Annibale, che sarà facilissimo da fare, perché è lì vicino. Perché però? Eh, cosa succede? Perché mh, questo attentato non va a termine? Perché comunque si tratta di un'azione importantissima, di un attentato gravissimo, lui comunque è poco più che un adolescente, un giovane appena fatto, quindi è molto agitato per questa possibilità e a un certo punto la sera del banchetto con Annibale chiama il padre perché deve dirgli qualche cosa in segreto. Allora il padre si apparta con il figlio e il figlio gli rivela la sua volontà di uccidere Annibale. Se noi ammazziamo Annibale faremo un favore gigantesco ai Romani. E quindi Roma ci darà veramente delle concessioni straordinarie, possiamo averne dei vantaggi grandissimi. Quando Pacuvio Calavio viene a sapere di questa cosa sbianca in volto e dice «No, assolutamente, ma cosa stai dicendo? Noi abbiamo un accordo con Annibale, poi Annibale è circondato dai suoi soldati, credi che i suoi soldati non ci faranno niente? Cioè pensi così di risolvere la situazione? Meno male che me l'hai detto, meno male che me l'hai confidato! perché non lo devi fare assolutamente, tu non puoi uccidere Annibale. Abbiamo anche degli accordi, non possiamo violare così i regolamenti e i trattati di guerra o i trattati di diplomazia. È gravissima questa azione. Il figlio insiste perché lui ritiene di avere ragione, che potrebbe salvare Capua, che non bisogna tradire i Romani, che essere filoromani è conveniente, ma alla fine il padre si impone perché dice addirittura in maniera un po poetica cioè se vuoi farlo fallo però sappi che così stai veramente addolorando tuo padre quindi utilizza tutta la sua influenza paterna gli ricorda i doveri dei figli nei confronti dei padri e alla fine lo convince a non uccidere annibale e quindi il banchetto successivo che si tiene la sera si svolge tranquillo annibale è lì con pacuvio calavio il figlio che sta eh, ha completamente rinunciato seppur a malincuole al suo progetto e quindi prosegue la presenza di Annibale e il riposo dei soldati di Annibale a Capua. Poi ovviamente la storia proseguirà eh, con tutta una grande serie di dinamiche, ci sarà una lotta negli anni successivi per contendersi i municipi del sud Italia e poi la grande campagna di Spagna di Scipione che vincerà i generali e porterà infine la guerra in Africa direttamente contro Cartagine e si affronterà contro Annibale nella battaglia di Zama che è ovviamente lo scontro finale. Ma, Tutta la storia come noi la conosciamo si è svolta così perché quel padre Pacuvio Calavio convinse il figlio a non uccidere Annibale. Se Annibale fosse stato ammazzato a capua nel bel mezzo della seconda guerra punica, a tradimento durante un banchetto, sarebbe, tutta la storia umana sarebbe cambiata in maniera determinante. Allora, vi abbiamo raccontato questo quasi totalmente sconosciuto attentato ad Annibale che poi è stato sventato da Pacuvio e speriamo quindi di avervi detto una curiosità che vi porterà poi ad approfondire ulteriormente la storia della Seconda Guerra Punica che ritengo è una di quelle che mi appassiona di più in assoluto. Speriamo di esservi stati utili, come sempre... Se questo documentario vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, iscrivetevi comunque a Scriptamanent, subito e immediatamente, perché se non vi iscrivete adesso a Scriptamanent, ora, mentre io sto parlando, cliccate col dito, noi vi invitiamo a un banchetto. Essere invitati a un banchetto potrebbe sembrare di prima acchito una cosa normale, bella, e bisogna stare attenti. C'è banchetto e banchetto. Eh...